Noi abbiamo una grande eccellenza nella pubblica amministrazione in termini di formazione che è la scuola nazionale di, di amministrazione e quindi per me è un vero orgoglio poter pensare che in una città importante come l'Aquila, che ha vissuto eh, i drammi di questo, mh, eh, di questo territorio, possa eh, celebrare una, eh, una scuola di formazione che sarà evidentemente e soprattutto dedicata eh, alla costruzione dei profili che servono per dare cura a questo mh, territorio. Quindi eh, oggi sarà anche l'occasione per visitare la nuova sede e io spero di poter tornare presto quando sarà operativa. La mia presenza qui all'Aquila oggi è proprio per ascoltare i territori, per cercare di stringere un patto, un patto di collaborazione con chi vive tutti i giorni la burocrazia, la vera burocrazia che è quella del dialogo, del dialogo costante con i, con i cittadini e con le imprese. Per fare tutto questo e quindi per fare in modo che la burocrazia sia vissuta dai, dai cittadini, dalle imprese, dai nostri utenti. Come un'opportunità dobbiamo costruire delle risposte che tengono conto di quello che avviene nella realtà e quindi bisogna costruire il futuro della nostra burocrazia ascoltando i territori sindaci, amministratori, chi tutti i giorni dialoga con, con i cittadini, chi tutti i giorni deve dare delle, delle risposte, quindi io mi sono preso l'impegno di girare l'Italia, di incontrare i nostri amministratori e costruire insieme a loro un percorso che ha l'ambizione di far sì che la burocrazia venga vissuta come una vera opportunità.